Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per eh, l'invito. Purtroppo eh, non posso essere presente di persona, mi trovo eh, in Canada al momento e per ragioni di, di fuso orario, diciamo, l'unico modo per essere presente era quello di produrre questo breve, di questo, produrre questo breve eh, video. Prometto che sarà il più breve possibile perché conosco bene le difficoltà nel, eh, nel seguire questo tipo, questo tipo di format. Vorrei rapidamente eh, soffermarmi solo su un paio di elementi che sono uscite nel corso del lavoro eh, che stiamo portando avanti con l'osservatorio balcani Caucaso Trans-Europa sui viaggi eh, di istruzione, chiamoli, chiamiamoli così, verso il sud-est Europa o i Balcani e nello specifico verso la Bosnia-Herzegovina. Come probabilmente sapete si tratta di un fenomeno in grande crescita, ogni anno centinaia gli studenti visitano eh, Sarajevo, la Bosnia-Herzegovina, Srebrenica, eccetera. E, mh, si tratta di un fenomeno che è stato in, parzialmente influenzato anche dal grande successo dei viaggi della memoria verso Auschwitz-Birkenau, la Polonia, quindi incentrati sulla didattica della Shoah, ma uh, i viaggi di istruzione verso i Balcani hanno caratteristiche parzialmente diverse. Uh, nonostante questo, in realtà la storia e la memoria svolgono nella maggior parte dei casi un ruolo uh, particolarmente importante. Non si tratta di, di, realtà, di mh, esperienze così istituzionalizzate come i viaggi verso, verso la Polonia, non esiste uh, una giornata della memoria che... Che, in che abbia in qualche modo spinto uh, verso la realizzazione di questo tipo di, di progetti e quindi le, um, le esperienze sono molto diverse, sono, uh, si sviluppano in maniera indipendente su tutto il territorio nazionale, anche per questa ragione però ci sembrava importante lanciare una prima un dibattito una riflessione sul significato di queste iniziative così come eh, da anni esiste un ampio dibattito sul significato eh, dei viaggi della memoria verso auschwitz eh, ad esempio e mh, quindi diciamo mh, in questo brevissimo intervento quello che voglio fare è sottolineare quelle che sono le grandi opportunità che queste iniziative offrono ma cominciare anche a riflettere sulle, sulle sfide, su quelle che sono le sfide principali. Uh, L'obiettivo principale delle, delle iniziative è generalmente quello di conoscere una, una storia europea che è gen generalmente sconosciuta, se pensiamo ai territori che confinano in qualche modo con l'Italia, sicuramente uh, l'area balcanica, è quello meno familiare per la maggior parte della popolazione. Le ragioni sono molteplici, non è il momento per affrontarle, tuttavia eh, è chiaro che diventa importante anche per la stessa comprensione di quello che è il continente europeo, che non, deve, non può essere sempre soltanto inteso come l'Europa occidentale, eh, che quando... Al nel momento in cui si allarga lo sguardo, molto spesso lo si allarga semplicemente ad alcuni paesi dell'Europa centrale, è importante lavorare a una comprensione più multiprospettica dell'Europa e della sua storia. E, ma non si tratta mm, solamente di chiudere un buco, diciamo così, si tratta di cogliere anche l'opportunità che questi territori offrono per una riflessione più ampia, perché uh, l'analizzare, lo, lo scoprire i Balcani mette in, in, sostanzialmente in, in, ci fa confrontare con la solidità di determinate categorie interpretative che conosciamo bene, la prima è quella dello Stato-Nazione, cosa ci possono dire i Balcani su un, un concetto per noi così naturale direi quasi. Uh, ma poi offrono un ventaglio di possibilità. Mi viene in mente, ad esempio, la storia dell'Islam europeo o una prospettiva completamente uh, inedita sulla guerra fredda, uh, sulle contrapposizioni ideologiche, sulla cortina di ferro con il non allineamento jugoslavo, ad esempio. Ma poi anche per il nostro paese la, la possibilità di approfondire quello che è stato il, il terreno Territorio di conquista principale per il nazionalismo italiano per molti, per molti decenni. E quindi molte opportunità, uh, molte sfide, uh, è, ne è necessario cercare di approcciare questa storia, molto spesso perce compresa come percepita come una storia sostanzialmente di violenza, al di là del dei cliché, degli stereotipi che si sono consolidati nella cultura europea occidentale a partire sostanzialmente dal XIX secolo. Ma allo stesso modo <coughs> rappresentano un rischio i, gli stereotipi positivi, come l'idea che si tratti di eh, territori in qualche modo eh, premoderni, ancora non, non corrotti forse dalla, dalla modernità, um, la visione dei Balcani in qualche modo Sostanzialmente alla, alla Custurizza, se, mi, se, se avete eh, mai visto i film di Custurizza. Um, in qualche modo forse la sintesi è quella di sfuggire anche all'eccezionalismo. Della, de, dei Balcani, l'idea che i Balcani rappresentino qualcosa di assolutamente eccezionale, anche perché eh, se sono così eccezionali, chiaramente è il, quale può diventare il nostro intento didattico? Cosa ci può insegnare su di noi, sulle nostre mh, società visitare questi, questi territori. D'altra parte, l'aspetto aspetto che più di ogni altro. Eh, eh, risulta centrale per tutte le iniziative che vengono portate avanti eh, dall'Italia è mh, la guerra degli anni 90, le guerre di distruzione eh, jugoslava, guerre che hanno sconvol sconvolto eh, eh, l'opinione pubblica anche dell'Europa occidentale, guerre che eh, sicuramente eh, offrono la possibilità di affrontare una serie di problemi particolarmente importanti anche Purtroppo per la nostra attualità eh, il nazionalismo, il suo legame con, con, le, con le crisi economiche, con le diseguaglianze sociali, il crollo di un sistema politico valoriale, sociale, ehm, la costruzione dell'altro, la disumanizzazione dell'altro fino alle estreme conseguenze, la pulizia etnica o, eh, e il genocidio con, con i fatti di, di Srebrenica. Quindi appunto mh, una grandissima potenzialità ma anche molti rischi quando eh, nella maggior parte dei casi eh, le iniziative puntano su una Uh, un modello educativo basato sull'esperienzialità esper naturalmente, ma su un'esperienzialità uh, focalizzata molto sull'impatto emotivo, quindi in qualche modo il pugno in pancia per uh, capire l'orrore della guerra, l'orrore della pulizia etnica, uh, in qualche modo per insegnare, uh, uh, un, per, per trasmettere un messaggio civico educativo. E, che naturalmente va, va benissimo ma il punto che ci dobbiamo probabilmente, eh, la questione che ci dobbiamo probabilmente porre è come trasformare questa conoscenza emotiva che poi in Bosnia è particolarmente preponderante perché purtroppo il paese vive ancora in qualche modo l'attualità la, del conflitto nelle sue dinamiche sociali, culturali e, e politiche e quindi mh, può, essere, può risultare eh, soverchiante quell'emotività. Uh, a noi interessa trasformare quell'emotività in comprensione dei fenomeni, delle dinamiche, di come si è potute arrivare a quel punto, per, di come... Una società che per alcuni aspetti non era affatto diversa dalla società dalle alt da altre società europee occidentali, abbia potuto completamente coll collassare su, su se stessa ed arrivare a queste, a queste conseguenze. Quindi, questa è anche la grande sfida: e esistono. Uh, nelle varie iniziative si propongono in, modo molti, in, modo molti di, in modi molto diversi di rispondere a questa sfida. Io credo che vada, anche, uh, vada avviato un confronto anche con quella che è la didattica uh, dei genocidi e la didattica della Shoah quando si va a parlare di Srebrenica perché sicuramente esistono, esiste una letteratura, esiste un ragionamento molto più avanzato. Ma se dovessi poi semplicemente eh, sintetizzare eh, la, il mio ragionamento di oggi, ecco. importante cercare di non trasformare i nostri ragazzi, gli studenti, in eh, viaggiatori eh, europeo-occidentali ottocenteschi che, si che, si, mh, che visitano questi territori in maniera molto rapida e superficiale e che sostanzialmente sono quelli che hanno costruito il sistema di stereotipi e di cliché e il discorso peggiorativo sui Balcani con cui ancora uh, facciamo i conti oggi. Io credo sia molto uh, che non sia facile, ma credo anche che sia assolutamente uh, importante e possibile. Con questo vi saluto perché sono andato già oltre, purtroppo non posso fare la cosa più importante, interessante, cioè aprire un dibattito, un confronto con voi, ma spero davvero che ci saranno altre uh, opportunità. Buon proseguimento e a presto.